Arte parita inventita Saluton Kai bonvenon a mia nuova episodo Fudio mi deve racconti alvi che pro defecto fenestro de mia appartamento ci nocte malfermigis Kai do negis en... Appartamento même, il eh, la appartamento Mem Chielvipovas vidi e la Bildoi. Estis vera stranga afferro, mi pensis estis en fantasta romano, char ordinare enegas enede appartamento o domo. Cai esis glaziocie, mi passis la matenon, do vere, la fruan matenon, antau la alveno della suno. Purigi la tutan chambron. Kai mi vere pensis pri la povo della naturo. Kai chi grade ni modernuloi, ki vivas per abit tecnologioi, che foie forgessas, ki vere regas lateron. Estas la teron, kai nestas la homa spezio. Bone, ni turno nian attenton alla medito. Resto con ni. Un con meditu, con ni. Dankon. Saluton cae bon venon, nuova zamet pofumedito. O Dio, mi volas leghi el tiron, ella la anta parola, alla al dono, alla dua libro, mille occent octet hoc, Oc, chiun vi pova strovi la el tiram chiun mi legas i epagio quardec. Se ciui amicoi del linguo internazia anstata o paroladi farados, tiam vibaldo vidos, che la tuta indifferenta a maso, a ligis, alla fero, sen bruo, cae ecmem tion ne vidinte. Ricevinte de vile teron internaziam cae compreninte gin, quancam li la lingua lernis, via adresito vidos practicae la del linguo, cae li comensos mem gin usadi. Se li restos indifferenta, tiam, ricevinte foio in foioin, tia in leteroin, li iam scios suffice bone la lingua Tutte le cose che si Per peso della tradizione, gli esperantisti ofte negli negato la poca tra la lingua e l'intuizione e la comprensione del testo nella lingua. Fatto, tra la storia e l'interlinguistico, uno è la cepha e causa dell'estigio. De rivalo di Esperanto, estis giuste, la critico che Esperanto ne estas tutte tui, el legibla. Cai comprenibile, el legeblezzo sen studado estas mito. char tio dependas tira lingua e in la leganto yamconas. Sed, estis interesse, vidi che Zamprof volis instighi la ege frua in Esperantisto la pioniero in char Tema pri la dua libro, do la Proietto estis ancora Bebo. montri, texton per leteroi, do anstatau paroladi pri la lingvo, faradi, montri, practican exemplon, cai facte mi faras ion Similan che mi devas presenti, in universitato, in the last lection of Esperanto, we use the alvocon diplomato, the diploma, which is the publication the British Esperantist, two lingue parallel to the Esperanto. And the best of the students, the base of the Esperanto. And the best of the students, which is the best of the students of the Do, I will say, un mediti pri la povo, pri montro de affero, anta o ol pri parolado de affero, cai a parte de la affero esperanta. Dankom provia attento, gis morgao, cai è il ciro, antaven sen fine.